Allora Siamo qui con Simone, esponente di potere al popolo, eh, siamo qui per la guerra fra Ucraina e eh, Russia. Facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto ad altri, un susseguirsi di dichiarazioni che sembrano surreali, una guerra che di fatto coinvolgerebbe l'Europa, quindi centinaia di milioni di persone, persone che sostanzialmente non possono decidere, qual è la posizione di potere al popolo? Ma noi crediamo che, che questa guerra sia innanzitutto una guerra mediatica, si sta cercando di creare il casus belli. Eh, la, le dichiarazioni della, de, della Russia che viene additata come, come il nemico del momento sono chiare da questo punto di vista, non c'è nessun piano di invasione, non c'è nessuna invasione in atto. È chiaro che dal, dal, da questa parte, si sta, da parte dei paesi occidentali, si sta cercando appunto di creare un caso mediatico. Per, per giustificare un, un, un, un eventuale attacco che e sarebbe e aggressivo e non affatto difensivo. Questo perché chiaramente eh, in questo momento gli Stati Uniti ma si malattia, trovano in un momento iniziato iniziato di crisi di certo egemonia, eh, l'abbiamo visto in, con, con, e con, e la, con la ritirata precipitosa dall'Afghanistan e quindi hanno bisogno di mostrare i muscoli in sintesi e per ristabilire il loro ruolo a livello globale. Fare questo sostanzialmente eh, mettono a rischio la vita, eh, la, le vita di migliaia di persone e, e arruolano tutti i media, lo vediamo anche con le fake news che, ci, che circolano in questi giorni su, su, su invasioni che, ci sa, che non ci sono in realtà, arruolano tutti i media per appunto eh, continuare a, ad attrar, a portare avanti. La, la politica aggressiva della Nato per uh, portare li, li loro, i loro armamenti sempre più vicini a quello che è il loro nemico storico a quello che loro riconoscono come il loro nemico storico ecco ma come, come considerate la situazione democratica in Russia? ma eh, la, il punto è che eh, la, la Russia è un paese capitalista che come, come tutti i paesi capitalisti non, non garantisce i i diritti sociali che noi crediamo dovrebbero essere inviolabili per tutti. Detto questo, è chiaro che di fronte a un imperialismo aggressivo e, e, e violento come quello degli Stati Uniti, come quello della Nato, bisogna capire... Uh, qual è veramente il, uh, il nemico, chi è che veramente mette a rischio sì. la, nostra, la nostra vita e, vita e anche la nostra scolta. libertà, perché Se una guerra minerebbe profondamente anche la nostra cioè, libertà. Grazie, vale grazie a voi. Fare un